Andrea, mi sono fatto distrarre un attimo dal coniglio, ma oggi facciamo il confronto tra l'Endorphin Speed 3 e l'Endorphin Pro 3. Sarebbe interessante anche confrontarle con le Speed 2, ma iniziamo da questo confronto. Come stai innanzitutto? Ma tutto bene, stavo, stavo un po' spulciando le scarpe, le abbiamo usate un po' ancora prima e dai. Sono pronti però non farti distrarre dal coniglio mi sono messo la magliettina rosa ed è immediatamente arrivato Sì, però non ti sta guardando non so perché Sì, però è vicino alla telecamera questo di sicuro è più vicino alla mia quindi è la maglietta blu che gli piace se si dovesse muovere io comunque ho la telecamerina e lo filmiamo innanzitutto secondo te queste due scarpe a chi sono adatte? non saprei risponderti nel senso che vanno bene un po' per tutti diciamo per atleti comunque che corrono sotto i 5 km sicuramente più ci avviciniamo ai 3 km secchi più utilizzerei questa più ci avviciniamo ai 5 km userei le speed ecco diciamo la rosa che è la, la Pro e la speed che è quella blu in generale, però un atleta che si avvicina ai 3 km per dire utilizzerei la, la Pro per le gare e la speed per gli allenamenti, mentre per un atleta che si avvicina ai 5 al km la, la, la Pro la lascerei fuori e utilizzerei sempre la speed per dire. La nostra amica in Mama le utilizza invece le Pro anche per gli allenamenti tra virgolette lenti, dice che in discesa vanno benissimo. Guarda la, la nostra amica Francesca utilizza le, le Alpha Fly Next per fare eh, i lenti, quindi credo che valga un po' tutto ormai a questo mondo. In effetti non c'è il manuale di istruzione, siamo un po' noi che, che lo cerchiamo di costruire. Eh, a livello di tomaia, eh, secondo te, quale delle due? Secondo te vince? È un va di moda questa espressione? E quale suggeriresti? Sono due tomaie molto diverse: quella della, della Pro, molto da gara, quella, speed, quella della Speed più dall'allenamento. A me piace di più quella della Speed un po' più classica. Quella della Pro secondo me ha usato un po' ma non troppo. Invece a livello di linguette di allacciatura come le hai viste e cosa ne pensi di queste due scarpe? Anche qui sono due linguette un po' diverse c'è quella della Pro 3 che è traforata e quella della Speed invece che è molto normale diciamo con qualche insertino di un pochino più cicciotto uh, per la protezione. Devo dire che qua Sceglierei quello della, della Pro solamente perché non mi ha dato problemi, è comunque morbido ed è un po' trapporato, un po' particolare diciamo. Qualcuno diceva che però la linguetta si spostasse abbastanza con, con le Pro, noi non l'abbiamo rilevato ma tu cosa ne dici? Ma diciamo che le leggo talmente strette che, che non si muove niente poi. Sì, in effetti comunque è una scarpa da uh, utilizzare per le gare, bisogna allacciarle assolutamente molto bene invece a livello di intersuola come hai visto le due scarpe e eh, il comportamento nella corsa secondo te è tra virgolette più o meno simile no ho sentito un po di differenza tra le due non saprei dirti se è dato da, dall'inserto in carbonio della, della piastra in carbonio della pro o del non inserimento della piastra in carbonio nella, nella speed però ti dico un po' diverse sicuramente e due sento tanta ammortizzazione perché ehm, la schiuma che sembra quasi polistirolo in questa versione qua anche dalla, a vederla da fuori sembra più polistirolo eh, devo dirti che, che si sente tanto l'ammortizzazione comunque è una schiuma molto reattiva invece andrea parlaci un secondo della piastra sicuramente sulla uh, pro 3 è presente su tutta la superficie invece come hai visto la, il confronto con la Speed 3? Allora nella Pro 3 non so da dove parta credo poco più avanti del tallone mentre nella, nella Speed si vede ed è solamente questo pezzettino qua abbiamo provato a piegazzare un po' la scarpa non a tagliarla ed è solamente pra, praticamente qui ha un supporto mediale è un po' come quello della Nimbus uh, 21 non mi ricordo, no anche la 24 ce l'aveva così praticamente Credo che sia proprio un fatto solo di stabilità. Ti dico, non credo che sia un grosso problema, anche perché anche Strict Fly non ha, ha antipronazione, e eh, scusami, la piastra in carbonio. Però con queste mescole qua, comunque molto reattive, direi che su una scarpa di allenamento può anche non starci la, la, la piastra in carbonio. Tra l'altro, quando saremo in pista Livigno, faremo ovviamente il video completo delle Speed 3 per capire effettivamente quanto, tra virgolette, velocemente ti fanno andare, ma rispetto alle 2 c'è stato un cambiamento importante. Le, le Speed 2 avevano tutta la, la piastra che partiva dal tallone e arrivava nell'avampiede e poi come abbiamo visto prima noi eh, è nettamente più larga la zona di appoggio, sia in avampiede che nel tallone. Eh. Questo accrocchio forse gli ha dato qualche grammo in più, sicuramente gli ha dato molta, ma molta più stabilità in più rispetto alla Speed 2, che già comunque era molto più stabile della Speed 1. E a livello di stabilità, confrontando i due modelli Pro e, e Speed, come, come l'hai vista, è... sappiamo che il tallone è abbastanza diverso, la conchiglia è comunque molto diversa, cosa ne pensi? Sì, ecco, guarda qua la conchiglia, qua è morbidissima, qua invece c'è... C'è questo pezzettino qua, che, che è duro e anche qua sui lati. Eh, io, devo cioè io devo dire che mi sembra molto più stabile la, la speed. Diciamo che la verità è che la Pro 3 la devi usare in gara, quindi ti serve una scarpa molto prestativa e non stabile, quindi ci può stare. Se devo dirti, ho trovato anche questo qua, lo Speed Roll Technology, Uh, adesso non mi ricordo che altra scarpa era, la all Ghost, uh, che cavolo di modello era? Forse la 8, una delle prime che abbiamo provato, che c'era lo scalino di avampiede. L'idea è quella, senti proprio che quando, anche solo quando cammini qua ti scappa via il piede in avanti, quindi uh, è un aiuto in più nella corsa, uh, favorisce la spinta dell'avampiede e l'ho trovato su tutte e due in effetti. C'è scritto sotto che ce l'hanno tutte e due come tecnologia e devo confermarti che in effetti si sente su tutte e due. Invece a livello di battistrada come le hai viste? Queste due scarpe sono sicuramente molto uh, grippanti con una ottima trazione ma sono diverse come costruzione. Sì, e in effetti vedendo quella della Speed mi chiedo perché non l'abbiano fatto uguale anche sulla Pro 3. Alla fine. Cambia davvero poco, cambia qualcosina nell'avampiede, ma credo che sia più grippante e non molto più pesante quello della, della speed. Anche perché la speed ha dei pezzettini dove non c'è il battistrada, quindi... Boh, non lo so, avrei copiato quello sulla, sulla Pro 3. Hanno però aggiunto e migliorato sulla parte eh, posteriore il, la gomma che invece mancava sulla, sulla versione 2. Cosa ne dici? Vado a riguardarla. Sì, beh, poco poco, eh, diciamo, non, non troppo, Così po potrebbe far durare un po' di più il battistrada, ma cioè, credo che la zona importante è questa qua della esterna del tallone e qua nella vampide. In effetti a livello di durata, secondo te, quanto durano queste due scarpe e quale, tra virgolette, vince? Beh, secondo me vince la speed, ma solo perché ha comunque più schiuma e non ha dei, dei buchi, diciamo, alleggeriti, quindi secondo me la, sulla struttura la farà durare un po' di più sicuramente la speed non avendo la piastra in carbonio che si spiattella potrebbe durare anche un po' di più prestativamente è ovvio che le prestazioni della pro 3 eh, quando c'è il tutto insieme nuovo sono nettamente migliori forse durano di più delle altre quindi almeno sui 500 km le pro 3 potrebbero durare anche 600 km le speed poi sicuramente le, le prestazioni decadono un po' e si possono utilizzare come scarpe o da lento volendo così la amica, le nostre amiche sono contente o no per fare dei lavoretti dove non devo tenere dei ritmi specifici ti chiedo l'ultima cosa siccome siamo al negozio Milani-Soffientini suggeriresti al podista amatore cioè hai già detto i ritmi per i quali eh, compreresti una piuttosto che l'altra le suggeriresti tutte e due oppure se dovessi, le prenderesti una sola. Dai, diciamo che un atleta, per darci un'idea sulla mezza di un'ora e trenta, gliele farei prendere tutte e due. Sopra, se non per sfizio, se no gli farei prendere solamente la sfizia. La... Chiaramente poi nei prossimi giorni, dopo Livigno, faremo la classifica delle scarpe con piastra con fibra di carbonio. Aggiorniamo quella del 2021 e quindi lì capirete quali scarpe raccomandiamo. Ti faccio l'ultima domanda che è quando faremo le prossime recensioni di Soconi che è un marchio che comunque ci piace molto ti suggerisco che la prossima scarpa sarà la Axon 2. Va bene bellissima aspettiamo la scarpa questa qua potrebbe essere la scarpa democratica. Sì, però adesso io ti aspetto all'Hard Rock Café di, eh, di Mallorca, ci dobbiamo andare prima della fine del, dell'estate. Tra poco parto per Massa Carrara, poi vado su a Bormio, uh, poi forse vado lì in Olanda o se no ritorno a Bormio e la vedo dura andare a Maiorca. Ma sai che io sono andato all'Hard Rock Café di Barcellona una settimana fa, non è che stiamo parlando di un un secolo fa. Io sono stato, ma forse anche io a dicembre dell'anno scorso, adesso non mi ricordo, ma non, ho compro, non compro mai niente neanche io, questo qua è quello di Mallorca, però me l'ha importata questa, oggi è stato io. Va bene, grazie Andrea, andiamo a berci un coffee, è fondamentale bere dei coffee e se potete offriteceli perché comunque abbiamo bisogno di fare ulteriori recensioni, mi scrivono in 100.000 Uno nessuno 100.000 no, vi, vi ringraziamo ancora per i coffi e... o oh, non comprate le scarpe su Facebook, eh, dalle pagine fake, eh, vi raccomando.